Sì, grazie Presidente, eh, ovviamente tutti i capigruppo sottoscrivendo questa mozione hanno preso atto di una situazione che qualunque cittadino romano può rilevare girando per la città. È chiaro che ehm, la situazione inerente, la diffusione del coronavirus e probabilmente l'eccessivo allarmismo in merito la situazione italiana rispetto ad altri paesi, ha generato un des una desertificazione delle attività produttive e ricettive. E' per questo motivo che noi chiediamo con questa mozione alla, alla giunta capitolina, manifestiamo l'urgenza di prevedere agevolazioni dei tributi comunali per le attività produttive e ricettive, attività produttive incluse quelle di cultura e di spettacolo a causa dell'effetto coronavirus, di valutare di posticipare o la tassa di soggiorno, il versamento, e, e questo per andare incontro ai flussi di cassa e eventualmente le attività ricettive, e di quantificare l'impatto economico uh, per la concessione di queste eventuali agevolazioni e misure ehm, che possono impattare sul bilancio qualora poi si arrivi alla concessione di contributi quindi noi in prima istanza chiediamo sicuramente agevolazioni che possono essere appunto il, la sospensione eh, dei pagamenti per il periodo di crisi profonda che si sta vivendo in questi giorni noi abbiamo rilevato come commissione il grido dell'allarme di tanti singoli operatori e di associazioni quali Fiat Confesercenti, Roma Produttiva e Botteghe Romane, che eh, sicuramente stanno rappresentando una crisi che noi speriamo non porti alla chiusura di ulteriori attività commerciali in un periodo di, di profonda sofferenza già causato insomma, da un momento economico non favorevole. Quindi riteniamo come Presidenza di commissione, come maggioranza, un dovere quello di eh, cercare di tutelare non solo le attività produttive ma evidentemente i posti di lavoro che sono dietro queste attività produttive e che costituiscono il tessuto sociale anche della nostra società. Per questo motivo riteniamo veramente importante eh, votare questa mozione e siamo anche contenti che venga condivisa dalla tutta l'Assemblea capitolina e so che anche la Giunta si sta già muovendo per incontrare le associazioni e trovare tutte le misure utili eh, per scongiurare questa grave crisi. Grazie.